Ciao a tutti, mi era da un po' di tempo che avevo intenzione di fare dei video inerenti al tema della paura e ai suoi stati d'attivazione, spesso indotti artificialmente, ovvero senza che questo procedimento mentale si sviluppi secondo logica o secondo natura. Visto quale genere di situazione stiamo vivendo, questo può essere il momento giusto per dare informazioni utili soprattutto a coloro che ancora non hanno compreso i significati intrinsechi della paura. Già che ci siamo cercheremo anche di comprendere in quale modo si può contrastare l'attivazione della paura e quanto queste soluzioni possono migliorare l'esistenza di ciascun individuo e la società in cui si vive. Per avere una corretta conoscenza dell'argomento cominciamo con il comprendere come questa forma emotiva si allaccia ai nostri stili di vita e ci induce a compiere delle scelte che andranno a influenzare la nostra esistenza. Scelte che spesso, senza che ce ne si renda conto, vengono fatte in modo inconsapevole, per meglio dire dettati dal nostro inconscio piuttosto che da una presa di coscienza consapevole. Per meglio focalizzare quanto andremo a dire, prendo spunto da un momento chiave del film Matrix dove Neo, l'eletto, deve decidere quale pillola prendere, la pillola blu o la pillola rossa? Considerate le similitudini, volendo traslare quanto accade in Matrix nella nostra attuale realtà, possiamo dire in soldoni, che nell'epoca che stiamo vivendo, decidere di prendere una pillola piuttosto che l'altra, eh, porta a costruire due realtà ben differenti una dall'altra. La decisione di ingurgitare la pillola blu significa sposare a tutti gli effetti la filosofia esistenziale proposta dall'attuale sistema di vita, dove la realtà in cui si è immersi si costruisce su regole, dogmi, paradigmi e convenzioni che si sono consolidate nel tempo attraverso il tacito consenso popolare. Questa scelta permetterà di condurre una vita che non richiede particolari responsabilità sociali affidando e demandando a terzi le decisioni che riguardano lo sviluppo della nostra civiltà. Ma non ci si dovrà neanche preoccupare su come sviluppare la propria formazione perché anche a questo ci pensa il sistema attraverso le varie istituzioni responsabili. Il pacchetto All Inclusive che ti viene consegnato è già pronto prima che tu esca dal ventre materno. Dovrai solo studiare ciò che ti viene detto di studiare, Dovrai accettare fare i tuoi concetti senza preoccuparti di comprenderne il significato. Dovrai contribuire alla ricchezza della società intraprendendo un lavoro che porti produzione e profitto, accettando le regole del sistema che prevedono una netta distinzione tra le varie classi sociali. In cambio del rispetto verso questi fondamenti, su cui si basa questa realtà, Avrai l'opportunità di vivere senza troppe preoccupazioni, avrai il tuo posto fisso e ti identificherai con il sistema eliminando il pericolo di sentirti diverso e quindi non introdotto o accettato. Praticamente eh, vivrai una tranquilla esistenza da comprimario dove doti o maestrie personali non hanno valenza se non risultano essere utili all'economia del sistema. Un sistema che induce sicurezza, purché tu rimanga all'interno della cosiddetta zona di comfort, all'interno di quei recinti prestrutturati. Un sistema che ti tiene al riparo da tutti i pericoli che si annidano tra le viscere del sistema stesso e dove a proteggerti ci sono i servitori del sistema, quindi c'è l'esercito, c'è la polizia, i carabinieri, i finanzieri, eh, i vigili urbani, ci sono le istituzioni, c'è l'intelligence, i servizi segreti, tutti che ti proteggono ma allo stesso tempo non ti permettono di effettuare tutte le esperienze reputate pericolose dal sistema. Questa è la tipologia di esistenza che la grande maggioranza della popolazione decide di intraprendere. Qualora invece si decidesse di prendere la pillola rossa, si va a sposare un altro genere di filosofia esistenziale, che detto sempre in soldoni non prevede una zona di comfort dove rintanarsi e fregarsene di quanto accade intorno, ma piuttosto, sebbene includa al momento attuale molte difficoltà, ti permetterà di entrare in sintonia con il mondo circostante di scoprire le grandi potenzialità proprie di ogni essere umano ma anche di scoprire scomode e imbarazzanti verità una filosofia che non prevede la possibilità di stare a rigirarti i pollici demandando qua e là eh, molte delle cose che dovrebbero riguardarti da vicino ma neanche permetterà a nessuno di stare con le mani in pappa approfittando di quelle distorsioni tipiche del sistema quali corruzioni o intimidazioni. Questa scelta prevede che sia tu il primo responsabile del destino tuo e dell'umanità. Una filosofia che prevede di essere partecipativo verso l'organizzazione socio-economico-culturale alla quale hai deciso di partecipare. Una scelta che prevede molti imprevisti e altrettante difficoltà, considerate le molteplici esperienze di vita che hai deciso di intraprendere, ma che ti permette di evolvere in consapevolezza, eh, di creare una realtà adeguata alle tue esigenze e di conseguenza di poter contribuire alla creazione di una società più evoluta, più civilizzata. Ma quali sono i motivi che ci spingono ad intraprendere una filosofia esistenziale piuttosto che l'altra, che ci inducono a prendere la pillola blu piuttosto che la pillola rossa? A determinare la scelta che ciascuno di noi farà intervengono due fattori, due procedimenti mentali che, sebbene sia uno il contrario dell'altro, appartengono contemporaneamente alla realtà in cui viviamo. Cominciamo dunque con il comprendere quale sia il fattore che induce la maggior parte delle persone a scegliere di prendere la pillola blu, ovvero di accettare la realtà così come viene proposta nell'attuale sistema di vita. Ciò che a tutti gli effetti proietta le persone verso questa scelta origina da una credenza radicatasi all'interno delle nostre menti, la paura ebbene sì la paura con i suoi derivati annessi è la prima responsabile di questa scelta esistenziale ma andiamo passo per passo come si genera la paura volendo definire il reale significato del concetto di paura si può dire che è una reazione emotiva indotta da un vissuto i fattori scatenanti il sentimento della paura sono fondamentalmente tre l'ignoto l'intimidazione e la violenza e la paura inconscia nel primo caso al presentarsi di una situazione a noi sconosciuta ignota appunto eh, la paura si genera laddove l'ignoto provoca stati d'ansia o di stress in tutte le altre situazioni l'ignoto dovrebbe comportare una reazione diversa da quella che siamo soliti intraprendere non dovrebbe quindi eh, essere visto con questa prospettiva bensì con quella praticamente opposta l'esempio più evidente che ci permette di comprendere che in realtà l'ignoto dovrebbe essere percepito come una stimolazione della curiosità della conoscenza viene dai bambini e dal loro approccio verso tutte le cose non conosciute per quanto riguarda invece l'intimidazione e la violenza in questo caso la paura si manifesta nel momento in cui si subisce un'azione altrui che può mettere a repentaglio la nostra integrità psicofisica questo genere di paura spesso annienta totalmente la capacità di reazione e favorisce la totale sottomissione. Non per niente l'intimidazione e la violenza furono il metodo eh, che utilizzarono durante i precedenti secoli e millenni i padroni dei territori, quelli che adesso sono fondamentalmente gli attuali padroni del mondo. Nell'attuale mondo occidentale invece dal XX secolo in poi questa strategia è diventata sempre meno efficace a causa della continua e progressiva evoluzione culturale. Tanto tempo fa la condivisione e la collaborazione tra molteplici gruppi di persone era cosa rara a causa della distanza, dell'impossibilità di comunicare se non attraverso l'utilizzo di piccioni, cavalli o segnali di fumo. Questa difficoltà nella comunicazione e nella condivisione nel nostro periodo storico scompare. La causa prima fu l'importante e progressivo incremento demografico presso i centri abitati, incremento che durante gli ultimi due secoli ha dato molte più opportunità alle persone di condividere e collaborare. Successivamente le restanti difficoltà di comunicazione sono state risolte grazie all'avvento della tecnologia, che ha ingigantito la possibilità di di interscambio culturale. A causa di questo evolversi degli eventi, le lobby del potere assoluto dovettero studiare una nuova forma di controllo, un nuovo metodo per divulgare la paura senza ricorrere alla repressione violenta. L'ultimo modo in cui si manifesta la paura è attraverso l'inconscio. Questo tipo di paura, la paura inconscia, è la modalità sulla quale concentreremo le nostre attenzioni perché è la paura responsabile dell'attuale condizione sociale politica e economica in cui ci troviamo prima però di argomentare questa ultima considerazione andiamo a capire come si genera la paura inconscia e quali reazioni determina la paura inconscia generata dalla nostra matrice mentale si forma a causa di tutte quelle esperienze di vita che in passato hanno provocato un trauma emotivo informazioni che si radicano nella primordiale memoria implicita per continuare l'accumulo nella memoria associativa. Per comprendere quanto possa essere devastante l'assimilazione e l'interiorizzazione di determinate informazioni, vediamo un po' cosa accade in termini scientifici quando si vive in compagnia della paura. Detto in modo estremamente semplificato e comprensibile a tutti, accade che il nostro cervello nel momento in cui è sottoposto a stati di paura va a porre dei blocchi tra le connessioni neurali che oltre ad aggravare l'ampliamento cognitivo riduce le opportunità di elaborazione delle informazioni e nei casi più gravi compromette l'intero sistema della matrice mentale manifestando il danno attraverso vere e proprie patologie detergere tali connessioni neurali ormai radicati nella nostra matrice mentale è un lavoro per alcuni impossibile per altri eh, e così la penso io eh, possono essere rimosse ma solo attraverso un grande lavoro sulla propria consapevolezza l'abbandono o l'allontanamento di un bambino dai propri genitori sono ottimi esempi che ci permettono di comprendere come le esperienze del vissuto lasciano il segno un vero e proprio trauma per il bambino che da un momento all'altro perde tutte le strutture affettive tutte quelle sicurezze che gli permettevano di continuare in modo quantomeno naturale la sua crescita il dolore provocato da questo vissuto in futuro si tramuterà in un disagio pronto a riaffiorare nel momento in cui si ripresenta una situazione analoga per esempio quando si viene lasciati dal proprio partner un disagio, questo preso da esempio, che non permette di intraprendere correttamente le interrelazioni e ancor più se queste ultime sono di genere affettivo. Da tale esempio si comprende quanto le esperienze di vita di qualsiasi genere lasciano una traccia ben definita nella nostra memoria e di conseguenza possano incidere nello strutturare il nostro pensiero e il nostro modo di intendere la realtà compreso il modo in cui prende forma la paura inconscia e i possibili danni collaterali che rimedia, eh, ora passeremo a comprendere come tale procedimento mentale venga utilizzato dai padroni del mondo per continuare a mantenere il controllo sulla popolazione. Ma di questo toccante argomento ne parleremo nel prossimo video. Detto ciò mi auguro di essere stato utile a sviluppare riflessioni e ragionamenti e ci si vede al prossimo video ciao